Marta è la madre di Paolo, un bambino problematico di 8 anni. Paolo ha delle difficoltà di apprendimento, a scuola ha poca memoria, ha difficoltà di esprimersi, ha un linguaggio povero, è iperattivo, non riesce a concentrarsi, è ansioso e a volte impulsivo. Durante il periodo scolastico Paolo ha grandi difficoltà, la mamma deve dedicargli tanto tempo per aiutarlo a fare i compiti. Marta si sente responsabile della situazione, quando ne parla il suo viso lascia trasparire una grande tristezza, un senso di grande frustrazione. Si sente in colpa anche se le responsabilità sono di altri. Paolo è così perché la mamma ha assunto alcol durante la gravidanza. Non era un'alcolizzata, beveva solo un paio di bicchieri di vino rosso al giorno, uno per pasto. Si era anche consultata con il medico in proposito. E lui le aveva risposto che se era per un bicchiere di vino rosso a pasto non c'era alcun problema. La malattia che Paolo ha si chiama sindrome alcol fetale ed è identificabile anche per alcune caratteristiche del viso tipiche di questa malattia, tra virgolette. E può colpire i bambini di madri che bevono bevande con alcol durante la gravidanza, indipendentemente dalla quantità di alcol che la madre assume. Anche un solo bicchiere di vino durante la gravidanza è troppo, perché l'alcol, che è una sostanza tossica, passa direttamente attraverso la placenta nel cervello del bambino. Quindi mamma beve, bimbo beve. Il fatto è che poche donne sanno che c'è questo problema quando bevono. Ancora oggi capita che in riviste divulgative qualche ginecologo scriva che si può bere in gravidanza. Continuano a dirci che il vino rosso fa bene per il resveratrolo, eccetera, eccetera. Inoltre, a volte, la donna si accorge tardi di essere incinta, solo dopo qualche mese di gravidanza. Quindi, se sei una donna in età fertile, diciamo tra i 15 e i 50 anni, meglio se non bevi vino, birra o bevande con alcol. Questa semplice informazione fa la differenza tra l'avere un bambino sano o un bambino anormale. Passate parola.